Dottoressa, eh, come le dicevo noi abbiamo registrato 24 suicidi dovuti a questa situazione drammatica che sta veramente avviluppando il paese ma soprattutto a morire, sono piccoli imprenditori e commercianti. Sì, è una situazione davvero delicatissima, anche se eh, sembra paradossale perché abbiamo tutti resistito in questa fase di pandemia a una chiusura completa, il famoso lockdown, ma in realtà questa fase 2 è davvero la fase più delicata che stiamo per affrontare. Questo perché? Perché ci sono state davvero tante persone che sono state a casa proprio senza mai uscire. Facciamo un esempio, ad esempio i nostri bambini, i nostri ragazzi, gli adolescenti. Ecco che loro adesso si ritroveranno in una realtà completamente diversa, fatta di mascherine, senza bracci, con distanziamento sociale. E tutto questo ovviamente creerà dei problemi significativi alla nostra psiche. Perfetto, e questo è il primo blocco, risposta è eccellente, chiaramente non mi aspettavo qualcosa di diverso, però la domanda successiva è cosa spinge, può apparire anche abbastanza sciocca come domanda, cosa spinge una persona a un, un gesto così estremo come quello di togliersi la vita? Beh, sai Sergio, sono tanti i motivi per cui una persona decide di fare questo gesto estremo, senza ombra di dubbio ci sono delle emozioni in questo periodo che si sono attivate, che hanno fatto da padrona nella nostra mente, che sono l'ansia e la paura. Come sai, la, la paura è un'emozione che si attiva quando non sappiamo come sarà il nostro futuro. Ed ecco che ovviamente qualcuno che ovviamente ha delle difficoltà emotive ed è più fragile, a volte per trovare una soluzione eh, cerca e fa dei disperati eh, gesti. Infatti il 57enne napoletano l'ultima telefonata l'ha fatto al suo commercialista dicendo ce la faremo, riusciamo a pagare i dipendenti e poi è andato nel garage e si è tolto la vita. Non sappiamo, non siamo in grado di giudicare non stanno a noi giudicare se è un atto di coraggio o se è qualcosa di diverso torniamo ai bambini e torniamo soprattutto alle persone che nonostante siano nella fase 2 non escono di casa perché hanno paura cosa ha ingenerato nella mente di queste persone il bombardamento televisivo quasi una forma di ter terrorismo mediatico? Sì, eh, questo è vero. Sai che è successo in questa fase? Ci sono state due modalità comportamentali. C'è chi ha sopravvalutato questo problema e chi l'ha sottovalutato questo problema. Le persone che l'hanno sopravvalutato sono quelle che pur avendo notizie attraverso i social, i media, eh, le televisioni, eh, comunque si sentiva al sicuro nella propria casa e quindi davvero non ha messo mai il naso fuori porta. Ed ecco che ovviamente se si affaccia fuori dalla finestra e continua a vedere l'istanziamento, le mascherine, questa eh, difficoltà nell'interagire come una volta, la paura prende il sopravvento e quindi preferisce continuare a restare nel proprio uscio di casa e non uscire. I bambini, lei ha parlato di bambini, i bambini sono probabilmente eh, vere e proprie vittime di, di questa situazione perché mi è capitato di vedere dei bambini sia in Villa Comunale che lungo Mare di Napoli, eh, sembravano di piccoli automi. Eh sì Sergio, davvero non sappiamo che cosa ci aspetterà psicologicamente parlando perché come sappiamo nell'età infantile soprattutto per un'evoluzione e una crescita fisiologica e psicologica eh, naturale la prima cosa è relazionarci, è relazionarci attraverso la società, nelle scuole, tutto questo è stato ovviamente provato a continuare attraverso le videolezioni, le videochiamate, ma c'è stato un momento in cui molti bambini anche, hanno anche rifiutato tutto questo perché quello di cui hanno bisogno è una relazione fisica, no? il confrontarsi con l'altro in maniera reale, quindi loro sono certamente quelli che hanno subito e subiranno um, uno tsunami emotivo che ancora non sappiamo poiché a settembre la situazione scolastica non, sa non sappiamo ancora come ritornerà alla normalità. Prima di concludere una domanda proprio d'obbligo consigli come reagire come comportarsi soprattutto per i bambini e per gli adolescenti ci tengo soprattutto eh, a dire ai genitori di cercare di fare in modo di ritornare alla vita normale eh, non completamente come si era prima ed ecco che per esempio la mascherina il distanziamento sociale sono una di queste modalità che dobbiamo oggigiorno assumere quindi iniziare a fare amicizia con questa mascherina per i nostri bambini è una delle cose fondamentali fondamentali per fare in modo che quando usciranno in questo mondo completamente nuovo non saranno spaventati da questa nuova modalità relazionale dottore si apprezzo moltissimo però lei mi conferma che non torneremo mai più alla normalità perché se dobbiamo affezionarci a, a questi strumenti che sono strumenti sanitari tra le altre cose vuol dire che la nostra vita è definitivamente cambiata certamente Sergio la nostra vita è completamente cambiata quello che dobbiamo fare è proprio questo essere critici non pensare di ritornare a quello che eravamo perché ritornerà la normalità ma sarà una nuova normalità perché abbiamo attraversato. È stato un momento critico per tutti che si chiama pandemia. Grazie dottoressa, buon lavoro, grazie ancora. Arrivederci, grazie a voi. Per Napoli News Magazine e Sinapsi News, Sergio Ingresano.